zombie apocalypse buongiorno ragazze mie buongiorno a tutte e a tutti come state? spero bene nuovo video vlog per gicchiericcio anche oggi dunque questo video è di stamattina per lunedì lunedì Lunedì, non lo so come dire, come così. Eh, come state? Io sto bene. Ehm, dunque, siete appoggiati sul, su una, sul mobile, quindi vabbè, non so come fare questo video, però vabbè. Eh, Non ho ancora acceso la tele perché non vorrei che facesse copyright col video. Eh, sono a casa, come potete ben vedere, anche da dietro la, la, il mobile la credenza, però questo qua è una credenza, non so se l'avete visto E nulla, quindi i... Stamattina fa un freddo boia Non è così freddo ragazzi, devo dire la verità Non fa freddo, ma io sento freddo Perché all'inizio sentivo un caldo eh, eccessivo Stamattina a, tipo un bianco così, da nulla Sento freddo, vabbè, poco poco Non esagerato eh, però devo dire la verità c'è umidità c'è molta molta umidità questo non, non, da questo non si sfugge perché c'è molta umidità e niente ragazze che si fa di bello? nulla io sono qua che sto um, pagando un'anima in pena perché non so che video fare quindi vabbè lasciamo perdere che è meglio stendiamo un velo pietoso Ciao. <ride> quindi non lo so ragazze, che cosa vogliamo fare quindi io qua stavo cercando di fare qualche video in più ma eh, tempo, per, tem, te, come si dice, tempo permettendo non riesco mai a fare i video che voglio io Beh, vabbè, poi un po' perché sono stanca e svogliata, un po' perché sono stanca e assonnata quindi non riesco mai a fare quello che voglio io di video perché un po' c'è da fare anche qua a casa e, e non è sempre tutto facile da produrre video o quant'altro, non perché non le, voglio, non le voglio produrre, perché devo ogni volta stare attenta alla casa, a quella, a quell'altra, quindi è un po' una routine troppo mh, velocizzata. E non lo so ragazzi, vediamo un po'. Oggi stamattina ero uscito ma ho detto no, non esco perché tanto, cosa esco a fare? Esco per... Eh, prendimi il freddo, che poi freddo non ce n'è, ma eh, tanto non c'è nulla qui da, da, da uscire. cioè Esci per cosa? Farti la spesa, fatelo che comprare che manco ti serve, la spesa ti serve nel senso, fare spesa, comprare del latte, del pane, della frutta, verdura, queste cose così ci servono, i beni di prima necessità, come per esempio se ti serve che ne so, uno scottex, un dentifricio o un Qualsiasi cosa ci serve ragazze, questa è la realtà delle cose, e a volte se ci manca l'acqua ci tocca di andare a prenderci l'acqua, l'acqua da bere intendo ovvio, certo, me la, anche tu, mm. è così, l'acqua da bere ci serve, quindi ogni volta ci serve di andare a prendere l'acqua, va Vabbè che abbiamo un negozio qua sotto casa, perché... Ci provestiamo, ci, ci prendiamo l'acqua, ci riforniamo d'acqua, come se non ci fosse un domani, e vabbè. E niente, quindi, non so neanche che ci sono. Aspetta che lo porto da qualche sono, da questo telefono. Sono le 9.25, andiamo bene. Alle 9.25 e non ho fatto una mazza, vabbè, niente. Già, così è. Eppure che io volevo lavare i piatti e cosa, ma... Boh, piatti non ce ne da lavare. Che ieri sera erano lavati tutti i piatti, ma oggi ci sono quelli della colazione, che è tanto. Eh sì, ragazzi, è così. Quindi io non lo so, boh, vabbè. Niente, ragazzi, era solo per dirvi che... Eh, alla fine... Eh, se, C'è cioè, sempre da fare in, in, in tutte le case di noi italiani, quindi vabbè. E nulla, voi che mi raccontate di bello, fatemi sapere qua sotto i commenti cosa fate di bello al mattino, come vi, come vi organizzate e cosa combinate di, di bello tutto il giorno, tutti i vostri giorni. Vabbè, non sono cavoli miei, ma vabbè, per far sapere poi cosa combinate di bello. Eh, se lavorate se studiate se ah non, non vi ho detto quasi nulla di me alcuni lo sanno ma alcuni non lo sanno voi dite ma poi di dove, io di dove sono? io sono sarda ma sono italo-americana eh, mio padre è in America eh, mia nonna è sarda io sono eh, Allora, mia, mia nonna è eh, sarda come me però anche mia madre era sarda mio padre è Ehm, americano e vive in America e si è fatta un'altra famiglia e vabbè, questo lo si sa già no, di, ripetisco da, di nuovo di, da dove vengo e di che origini sono e soprattutto dove sono io adesso io sono qui in Sardegna adesso io risiedo in Sardegna non vi dico dove perché chi è interessato lo sa già quindi ragazze io sono in Sardegna, sono sarda sono italiana americana però eh, nulla Lì. perché ho aperto un canale youtube? l'ho aperto perché mi piaceva molto la cura della persona la cura della casa e da prima di aprire un canale youtube però ero sempre interessata al mondo beauty ma anche in primis alla musica perché io sono un amante vera proprio della musica sia latinoamericano che eh, pop, rock e che più ne mette anche la musica sarda perché no? E... E niente ragazze, questa solo per dirvi a voi che mi piace la musica sarda. E niente, eccoci qua. Dunque, ero stata interrotta come al solito, ma vabbè. Quindi, eh, alla fine sto, sto riuscendo a fare molti video e sto riuscendo a fare molti video. E, ah, mi sono rimessa a questo gecko perché c'è freddo ragazze. Non, so non so voi ma io, da me sta già facendo un po' di freddino non è molto come vi ho appena accennato prima nella clip di prima però c'è molto freddo Buh, vabbè. sarò io lagnosa ma vabbè. per non accendere la stufa che spreca un sacco di, di, di energia meglio mi metto questa come si dice questo giubbotto, questo giacco che poi tra l'altro non è strabello perché ho visto che c'era un'altra persona non voglio dire chi fare nome però non fa, non fa parte di youtube eh, del mio paese eh, mia nonna ha visto che c'era un'altra persona lo stesso e eh, non è il massimo vabbè comunque mi sa che lo metto solo per stare in casa e eh, eh, niente quindi boh non ne ho idea boh vabbè quindi praticamente eh, tra poco devo fare un altro video dove vi, dove vi mostro i prodotti finiti, beauty e basta. Prodotti finiti, beauty, cioè anche qualcosa di casa, vediamo. Perché non ho idea ma sinceramente... Um, ho terminato un prodotto casericcio cioè non casericcio sì, un prodotto di casa dove l'ammorbidente terminato lo vedrete dopo questo video se riesco a caricare altri video non ne ho idea quindi nulla ragazze eh, stamattina eh, avevo deciso di fare questo video di registrare questo video finalmente lo riesco a registrare nonostante e la beffa che ogni volta vengo interrotta ma va bene così tanto mi stanno levando una spezza di notifica più non posso nel, nel, nel telefonino perché sto registrando con l'iphone l'iphone 7 e voi direte Io quanto è vecchio questo telefono mm, vecchio un tanto fa ancora il suo bel lavoro e non vedo perché lo devo buttare anzi è molto buono quindi finché ce l'ho lo uso niente nel frattempo eh, Nulla eh, Stavo pensando di eh, Fare qualche foto su Instagram Ma non so ancora di cosa Quindi vabbè det dettagli Niente Mi Guardavo attorno qua se c'è qualcosa in disordine Ma dire, dico di no Quindi anzi Vedo che non c'è nessun disordine quindi Faccio qualche foto su, su Instagram E poi non lo so Vediamo Quindi niente eh, Ah l'ho fatta vedere questa, questa borsa sì penso di sì è bellissima vi diciamo dire anche se questa tracolla non c'entra un bel niente con questa borsa ma no, ho un'altra che di là aspettate ve la faccio vedere salve questa borsa qui che vi ho fatto vedere nel montaggio dell'altro giorno cioè in un altro video e questa è la borsa che in questione che è troppo bella ma è un pochino, pochino così tanto ingombrante ma vabbè dettagli e mi piace, stra piace ma è so poco e nulla non capisco il perché ma vabbè e niente eh, è bella è bella spaziosa dentro vabbè c'è un mondo dentro perché non so se capisci c'è tanto dentro c'è tanta tanta roba, non sto neanche lì a farvela vedere, però è così. Qualche ora compie gli anni oggi? Molto bene, fantastico, auguri. <ride> e niente, quindi sì perché da Facebook potete sapere che intanto quando registro i video mi arriva le notifiche, quindi vabbè, niente, oltre che da Telegram e nulla. Ehm... Quindi che dire di, di innovativo? Nulla questa borsa mi piace un sacco ma la uso poco vabbè cosa mi stavo dicendo ah sì che eh, appunto sono sarda e quindi nulla lo sapete già eh, cosa nulla di che adesso ragazzi Mi saluto e faccio un altro video beauty beauty eh, no mangiare ce l'ho già fatto non mi ricordo, non mi ricordo per niente e Quindi se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like Se questo video appunto vi è piaciuto lasciate un bel like Sono un po' stamattina, non so cosa, cosa mi sta succedendo Ma tra, tra, voliamo che è meglio Lo so che non ho detto nulla di che Però eh, ho detto poche cose Perché raga mh, ho oh, la, la, la, la fredda di fare un altro video. Perché poi devo buttare quei prodotti, non posso mica lasciare perenne lì buttati sotto la scrivania. No, non è il caso. C'è cioè la ondezza lì. Quindi Adesso io vi saluto. E ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, like e di supporto. Non l'ho detto all'inizio e mi dimentico sempre. Non so per quale cavolo di motivo, ma vabbè. Commentate. E iscrivetevi e attivate la campanella. Ciao. A dopo.